L'essenziale di oggi è che l'esplorazione è parte integrante di ogni avventura. Sì, anche se fate una campagna tutta fatta in una città. Trovare il modo di dare carattere a questa esplorazione è importantissimo per rendere memorabile la vostra avventura e vivo il vostro mondo. Salve comunità, io sono Giancarlo Croce e vi do il bentornati su questi strumenti narrativi, la rubrica in cui esploriamo tutti i modi per rendere più interessanti le vostre avventure. Esploriamo i modi? E si parla di esplorazione? Comunque. Il video di oggi si basa su due presupposti. Il primo è che voi stiate facendo un'esplorazione e non un viaggio. Un viaggio vi porta da A a B e probabilmente su quella strada non ci rimetterete mai più piede. Un'esplorazione invece presuppone che lo stesso territorio venga percorso più e più volte e si abbia la possibilità di conoscerlo e affezionarci. Il secondo presupposto è che la mappa è uno strumento che sia al tavolo che nel gioco traduce la realtà quanto più fedelmente possibile. Quando dico mappa, quindi, non intendo una mappa del tesoro, piena di segni e annotazioni, percorri 100 metri fino alla roccia a forma di vertebra di moffetta e poi gira a destra. Intendo una mappa fatta di quadretti o esagoni che ci dice la posizione delle cose e soprattutto la loro estensione precisa. Pensare per territorio invece comporta il prendere tutto questo e buttarlo via perché le uniche indicazioni che vi servono sono quelle cardinali e lo scopo è spendere il vostro tempo per dare carattere alle cose invece che per disegnarle. Il territorio non è niente di più che la nostra unità di misura per l'esplorazione. Sono i biomi di Minecraft e ci servono per dare varietà e sfida ai nostri viaggi. In un mondo pre-industriale come lo sono spesso i nostri contesti narrativi, a torto o a ragione, ma questo è un altro discorso per un altro video, non si possedevano mappe, nel vero senso della parola, come citavo prima. I viaggi si basavano sul pensiero a fasi. Se eravate su una strada, sapevate che prima c'era una città, poi un'altra città, poi un'altra città e poi Roma. Se eravate in campagna, invece, sapevate che prima c'era un bosco, poi una zona collinare con un passo, poi delle pianure e poi il mare. Questo pensiero a pietre miliari è il fulcro di questo video. Pensare per territori ribalta completamente il nostro lavoro di narratori, perché invece di pensare le tensioni a partire dai nostri giocatori o dai loro personaggi, come ad esempio sono su una strada e vengono attaccati dai banditi, perché cerchiamo di mettere alla prova loro, possiamo pensare le tensioni a partire dai dintorni e farle diventare così reali da farle ricadere sui personaggi. Tutti i narratori, secondo me, passano quella fase in cui capiscono che non ha senso pensare a cosa far capitare ai loro giocatori, ma ha molto più senso costruire un contorno che dia loro la possibilità di smanettare. Quando ci sono arrivato io per me è stata dura vedere la differenza fra la profondità del contesto di altri, che avevano creato un contesto funzionante e mutevole fatto di parti in lotta fra loro e il mio Che più o meno era un pretesto per far andare i giocatori dove volevo io Pensare per territori vi permette di allenare questo muscolo facendovi partire Invece che da un contesto politicamente strutturato e complesso Da una realtà naturale contenuta Dalla quale potete estrapolare le sfide e soprattutto le possibilità Ora ovviamente ci sono migliaia di modi di pensare un territorio e questo che vi presento io è solo un esempio, il mio modo. E non è necessario che abbia questa struttura o queste regole, pensare per territori serve semplicemente ad allenarsi e a trattare il contesto narrativo come una cosa staccata dalle vicende lineari dei personaggi. Se siete bravi però, il territorio farà riferimento al chiodo fisso della vostra campagna e vi servirà per esprimere un concetto rilevante ai fini dell'avventura. Il chiodo fisso di Colonia dal quale questo territorio è preso è che i nostri eroi devono affrontare una natura selvaggia al fine di trovare le risorse e gli alleati per sconfiggere un nemico molto più forte di loro. Infatti, in questo singolo territorio, di molti abbiamo un problema relativo all'avventura come quello del fango che distrugge i preziosi equipaggiamenti che si devono sudare e poi un indizio di natura diplomatica ossia la presenza di gnol, che sono molto felici di mangiare i carobanieri di alba che portano le loro ricchezze in giro per la terra incognita cominciate a capire dove voglio arrivare come questo singolo territorio abbia sia un valore intrinseco di sfida e divertimento, ma anche un valore nei rispetti della campagna, che diventa più complessa semplicemente perché mi sono posto la domanda, chi c'è in queste pianure di fango che voglio aggiungere? Entriamo ora nella parte un po' più meccanica e guardiamo bene di che cosa è composto un territorio. Ovviamente abbiamo il suo nome e una descrizione che ci faccia capire al volo che tipo di esperienza sia, Abbiamo tutti i punti di interesse presenti all'interno del territorio, che per buona norma sono posti specifici e unici, che insomma esistono solo qui, tipo una città o una montagna particolare o un luogo antico di potere. Abbiamo poi i due metodi di attraversamento di ogni territorio. Questa è una regola generale, potrebbe essere parte di quelle cose che vorrete tirare fuori da tutto questo discorso. Secondo me ci sono tre modi di affrontare una zona. Il più velocemente possibile, il più proficuamente possibile e il più in sicurezza possibile. Se si sceglie uno dei primi due, veloce o proficuo, potete tirare un dado e vedere quali tra le sfide tematiche dovranno affrontare i giocatori o decidere voi in base a cosa è più o meno facile che il vostro gruppo riesca a fare. Viaggiare in sicurezza, invece, vuol dire il muoversi il quanto più possibile senza lasciare tracce, avere sempre una vedetta in ava scoperta che comunica la situazione a intervalli regolari, e vuol dire mantenere il fuoco al minimo e evitare ogni pericolo. Viaggiare in sicurezza non genera sfide, ma richiede tempo. Tre giorni. Viaggiare proficuamente vuol dire muoversi in formazione a ventaglio, tenendo gli occhi aperti alla ricerca di risorse preziose e utili. Necessariamente, preziose o utili. Anche a costo di imbattersi in qualche mostro o doverle strappare a qualche carcassa putrida. Viaggiare proficuamente può generare sfida, ma genera in ogni caso guadagno. Per questo richiede due giorni. Viaggiare velocemente invece vuol dire evitare ogni sfida che non serva necessariamente a velocizzare la traversata. Riuscire in questa sfida vuol dire percorrere il territorio in un giorno. Fallirla vuol dire allungare il tragitto a due giorni o dover combattere una creatura particolarmente territoriale. So quello che state pensando, ma viaggiare su una montagna rocciosa potrebbe impiegare più di tre giorni. Oppure, ma le foreste nel mio contesto si estendono per milioni di migliaia di milioni di chilometri. Bella per voi. Pensare per territori è uno strumento scalabile. Il numero di giorni per ogni tipo di viaggio potrebbe essere differente da territorio a territorio, ma io sono un grande sostenitore del tempo standardizzato. Pensare un territorio in questa maniera ti permette di astrarlo e di non occuparti della sua superficie. Che ci mettano mezza giornata in più o in meno... Non è veramente così importante perché potete semplicemente dire che hanno fatto una strada leggermente diversa dalla precedente, frega cazzi. Le distanze, anche se a molti non piacerà, si possono aggiustare drammaticamente in base a cosa necessitate per quella specifica zona, seppur vi consiglio di non variarle troppo queste distanze, tipo triplicarle una volta che avete deciso. Invece di avere un'unica enorme foresta che per essere attraversata velocemente richiede 8 giorni, perché invece non dividerla in 4 o 5 territori boschivi, ma differenti? Non serve strafare. Potete ripetere alcune delle sfide e alcune delle risorse perché alla fine siete sempre nello stesso posto. L'importante è variare il tema. Una foresta allagata, una foresta marcescente, una foresta marittima o una foresta di alberi giganti. Variare il tema con sfide simili, ma non identiche, renderà la vostra esplorazione degna di essere fatta. Come ultima cosa, ritorniamo all'essenziale. Sì, anche se fate una campagna tutta fatta in una città. Pensare per territori vi permette di astrarre lo spazio e il tempo, e di dare carattere a un'unità geografica. Se state giocando in una grande città, dividetela in zone. Differenziate queste zone come avreste fatto con la foresta e cambiate i giorni di attraversamento in ore, mezz'ore o quarti d'ora. Ovviamente le sfide saranno diverse per una zona urbana, ma non così differenti come quelle fra un deserto e una giungla. In un quartiere le sfide per le risorse potrebbero essere spendere del tempo alla ricerca di segreti o di prezzi scontati, o anche solo di rogne. Andare di fretta invece potrebbe essere difficile se un carro si è rovesciato sul ponte che dovete attraversare, o se una folla in processione blocca la strada principale, o se una gang rivale pattuglia la zona che dovete attraversare. Viaggiare in sicurezza invece vorrà dire semplicemente nascondere le armi, mischiarsi alla folla e non dare nell'occhio. Tanto non si sentirà, però ormai è un meme del canale. <ride> trovare le risorse e gli alleati per sconfiggere un nemico. Sconfriggere? Friggi! Era più o meno un pretesto per far fare e andare i giocatori quello che volevo io. Far fare e andare i giocatori quello che volevo io. Che italiano è? Sarà una merda da montare questo.